Signori e signore, il Mago Alfa! E buongiorno a tutti, un saluto da Mago Alfa. E eh, che dire, la Pasqua si sta avvicinando, eh? si sta avvicinando molto molto velocemente e quindi ho deciso di fare per tutti voi, soprattutto per i piccolini, un lavoretto per Pasqua, un lavoretto, andremo a disegnare un bellissimo pulcino, ma in modo molto sorprendente, quindi non vi perdete questo video e andiamo adesso a cambiare angolazione della telecamera, ci andremo ad abbassare qui sulla tavola e quindi sul foglio e andremo a vedere questo bellissimo e sorprendente lavoretto per Pasqua, vai vai vai vai vai vai! vai! Dunque, di cosa avremo bisogno? Avremo bisogno soltanto di un foglio di carta bianco in formato A4 e di un pennarello, un pennarello Sharpie, ok? E allora andiamo a vedere come fare questo bellissimo lavoretto di Pasqua. Innanzitutto si prende il nostro foglio e lo si piega a metà, come potete vedere in questo modo, cercate di essere precisi quanto più potete ma ovviamente se lasciate un millimetro scoperto non succede nulla ok? andate a fare di nuovo la stessa cosa e ripiegate a metà le due metà che sono uscite in questo modo questa è la prima e andiamo a piegarlo premendo qua e poi andando verso gli esterni in questo modo stessa cosa faremo dall'altro lato quindi andremo, andremo a piegarlo sempre su se stesso in questo modo, si preme al centro e si va nei lati. Perfetto! Il risultato finale sarà questo, un foglio ripiegato in quattro, ok? Quello che dovrà uscirne sarà una specie di fisarmonica, così. E ora vi farò vedere il perché, eh? Il perché. Tenete il foglio in questo modo e andiamo sul nostro piano da disegno, sul nostro piano di lavoro. Gli altri fogli li togliamo. Perfetto! Iniziamo col disegnare. Facciamo l'erba, l'erba per terra, così, eh. Non dovete essere precisissimi perché l'erba, come si sa, molto molto irregolare dopodiché andiamo a fare la prima parte di un uovo la prima parte di un uovo come si fa in questo modo quindi partiamo da qui più o meno dal lato e scendiamo giù così questa è solo la prima parte è eh? solo la prima parte così e scendiamo giù forma ovale come quella delle uova subito dopo continuiamo sull'altra parte del foglio a fare il nostro bellissimo uovo lo completiamo così in questo modo avremo terminato la nostra eh, parte esterna diciamo così dell'uovo eh? dell ora possiamo fare la cosa sorprendente di questo lavoretto cioè andiamo ad aprire il nostro foglio il risultato sarà questo: andiamo a creare il nostro pulcino che esce dall'uovo. Come si fa? Come si fa? Vi do i miei suggerimenti, miei suggerimenti. Io lo faccio così: continuo innanzitutto un pochettino di questa linea per fare un uovo che sembri rotto. Un uovo che sembri rotto, in questo modo e tante cose. Linee a zigzag in questo modo che facciano sembrare che sia un uovo rotto. Stessa cosa faremo sopra, eh? continuiamo un pochettino in giù, continuiamo un pochettino in giù e poi creiamo l'uovo rotto. Non dovete essere precisi, mi raccomando. È eh? un uovo rotto, quindi può essere quanto più irregolare possibile. Quanto più irregolare possibile in modo tale che chiudendo il foglio sembrerà un uovo e aprendolo così. Ci sarà l'uovo rotto, l'uovo rotto, sì sì sì sì sì bellissimo, prende forma il nostro lavoretto per Pasqua, dopodiché andremo a fare il pulcino che fuoriesce dal nostro uovo. Come si fa? Come si fa? In questo modo faremo un bellissimo ovalino, in questo modo, è troppo carino, troppo carino, e facciamo un bel ciuffetto di capellini. In questo modo, che può essere anche, diciamo così, la cresta del nostro piccolo pulcino. Ci mettiamo un bel becchino da pulcino. Gli facciamo un paio di occhi, così, e una bella, e dobbiamo fargli, cosa gli manca? Le due piccole alette, gliele facciamo così, io per fare le ali uso questa tecnica, quindi una linea e ritorno un po' indietro fino a metà. Poi scendo giù un pochino e faccio lo stesso. Un'altra piccola e abbiamo fatto una piccola aletta. Lo stesso faremo dall'altro lato in maniera più o meno simmetrica. Quindi partiamo da qui e torniamo indietro fino più o meno a metà. Un'altra striscetta così, arriviamo all'incirca alla fine. E l'ultima piccolina, e avremo il nostro piccolo e delizioso polcinotto che esce dal nostro ovetto. E ovviamente qui ci andremo a scrivere: Buona Pasqua. Punto interrogativo. Eh, interrogativo, due in italiano per me, <ride> volevo dire punto esclamativo, buona Pasqua! E allora che ne dite di questo bellissimo lavoretto? Chiudiamo, ed è un uovo, andiamo ad aprire e e arriva il nostro pulcino che ci augura una buona pasqua buona pasqua a tutti cosa facciamo adesso cosa facciamo cosa ci resta cosa ci resta dobbiamo soltanto andare a colorarlo e allora io lo vado a colorare così ovviamente potete farlo potete colorarlo come meglio vi piace ed ecco il risultato finale del nostro lavoretto ma non è semplicemente bellissimo io adesso ovviamente l'ho colorato con, eh, con le matite colorate semplicemente, ma voi potete colorarlo come volete, eh, con i pastelli eh, con la tecnica degli acquerelli eh, con eh, le tempere quello che volete, con quello che volete con i pennarelli eccetera ma non è spettacolare, semplicemente spettacolare, abbiamo finalmente creato il nostro ovetto eccolo qui che ci fa anche una magia perché dall'ovetto se ci bussiamo toc, toc toc sapete cosa ci esce il nostro pulcino che ci augura buona pasta e allora vi è piaciuto il nostro ovetto bimbi se sì mi raccomando lasciate un bel like qui sotto si trova eh, sotto il video lasciate un bel like al video e dal nostro pulcino bellissimo, spettacolare e da Mago Alfa è tutto? noi ci vediamo al prossimo video eh? mi raccomando se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al canale iscrivetevi, iscrivetevi in tanti e condividetelo perché ci saranno tanti e tantissimi altri video tanti video nuovi ogni settimana se vi interessa uno di questi video che metto uno di qua e l'altro di là, potete cliccarci sopra, eh? cliccateci sopra e andrete a vedere un altro video di Mago Alfa. Beh, da Mago Alfa è veramente tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti e buona Pasqua!